Bossari scrive alla D'Urso, Barbara risponde, lo scambio di messaggi dopo l'intervista a Pomeriggio 5. Daniele scrive a Barbara dopo l'intervista a Pomeriggio 5, lo scambio di pensieri. Il feeling tra Barbara D'Urso e Bossari continua. Un feeling di stima e sano affetto. Filippa Lagerbach può stare assolutamente tranquilla, per quanto riguarda lamore, Daniele ha occhi solo per lei. Ma torniamo al feeling, dopo la brillante intervista a Pomeriggio 5 realizzata da Barbarella al vincitore del GF VIP 2, una chiacchierata che ha raccolto il plauso e lapprovazione di tantissimi fan del conduttore, il compagno di Filippa ha mandato un bel messaggio alla presentatrice napoletana, tramite il suo profilo Instagram. Alle sue parole la Durso non è rimasta insensibile e oggi ha replicato con una dedica, in risposta a quanto esternato da Daniele. Andiamo a scoprire tutto nel dettaglio. Bossari scrive alla Durso, Barbara risponde: Messaggi. Grazie, Barbara. Mi hai regalato un momento intenso, bellissimo. Un'emozione che trascende la tv. Mi hai fatto stare proprio bene e grazie. Le parole scritte da Daniele su Instagram hanno presto raggiunto la conduttrice di Pomeriggio 5 che si è affrettata a rispondere, ricambiando il ringraziamento, grazie a te Daniele per lenergia positiva che hai condiviso con noi. A questo punto il boss ha piazzato un bel like sul commento. Lo scambio di messaggi è giunto dopo la brillante intervista della D'Urso, in onda ieri, venerdì 15 dicembre, che ha convinto molti fan e non solo del trionfatore del GF Vip. Sui social sono infatti accorsi in molti a esternare il proprio entusiasmo in merito all'evento. Le confessioni di Daniele a pomeriggio 5. Daniele si è svelato alla D'Urso. A dire il vero non solo a lei. Prima di sbarcare nel salotto televisivo di Pomeriggio 5, infatti, ha anche fatto una diretta Instagram, svelando cosa ci sia in pentola a proposito di lavoro futuro, al momento, ai lui. Nulla di concreto, ma siamo sicuri che qualcosa uscirà. Nellincontro con Barbara Nazionale invece è stato, come al solito, disponibile ad affrontare diversi temi. Le questioni dibattute sono state svariate, da quelle più note, depressione, alcol, matrimonio, a quelle meno. Come la gelosia che prova per la Lagerback, non contraccambiata però in egual misura dalla svedese.